sta è andato un po' offuscato manda un commento doviziano 4 si sì, si sì, stiamo, siamo aspettiamo qualche minuto ciao ok funziona il comando. ok va bene aspetta qualche minuto che viene qualcuno qualche secondo qualche secondo aspettiamo un po' ok possiamo iniziare? c'è qualcuno no. che possa iniziare? Ok. Allora, buonasera a tutti ciao stasera facciamo insieme le pastatelle visto che siamo nel periodo pasquale il dolce tipico della pasqua conversale in senso sono proprio le pastatelle quindi stasera facciamo proprio le pastatelle allora io inizio dal, dalla marmellata così vi faccio vedere come si prepara la marmellata allora questa è marmellata di ciliegie però si potrebbe usare, anzi forse la tradizione vuole che si usi la marmellata di uva io ho la marmellata di ciliegie utilizzerò la marmellata di ciliegie alla marmellata aggiungo vieni, le noci tritate abbondanti poi la buccia di un limone bio mi raccomando a prendere solo la parte bianca perché sennò poi si sente quel sentore amaro no, gialla no. scusate la parte gialla non la parte bianca sennò poi si sente un sapore amaro allora, mettiamo la buccia di limone e un po di buccia di arancia Ora, la difficoltà che riscontra qualcuno nel fare le pastatelle è quella che le pastatelle durante la cottura si aprono e la, marmella, la marmellata fuoriesce dalla pastatella. E ora vi faccio vedere un piccolo trucchetto per fare in modo che la marmellata non, è, non fuoriesca dalle pastatelle. Allora, io ho dei savoiardi, però voi potete utilizzare qualsiasi tipo di pasta secca, anche dei frollini, dei frollini, delle paste secche che avete in casa. Proprio se non avete nessuna pasta secca potete anche mettere del pangrattato, però il pangrattato essendo un po' salato non va benissimo. Però potrebbe andare, visto che la marmellata è abbastanza dolce, potrebbe anche andare. Oggi scirocco, sbaglierò a parlare. Va bene. Allora, io prendo il savoiardo e lo grattugio. Se non lo volete grattugiare, vi che diventa polvere. Se non lo volete grattugiare, potete farlo in un frullatore, in un cutter, in qualcosa che lo renda polvere. Questo che cosa farà? Assorbirà l'umidità della marmellata e soprattutto assorbirà lo zucchero che in cottura diventerà più fluido ed è quello che va a fuoriuscire nel momento in cui la marmellata sta cuocendo nella pastatella. Quindi aggiungiamo, io ne aggiungerò due o una e mezza. Voi regolatevi in base all'intensità alla della vostra marmellata. Naturalmente la marmellata io l'ho messa bene, uh, lo, ho eliminato il liquido per farla diventare asciutta. Fai vedere come viene l'impasto e adesso mescoliamo il tutto. Una volta fatto questo, lasciamo riposare la marmellata per il tempo in cui prepariamo l'impasto. Vedrete che non, non, non fu riuscirà la marmellata dalle pastatelle, vedrete che verranno delle pastatelle perfette. Già si vede che l'impasto, l'aggiungo tutta così sono sicura, tanto non, non va a intaccare il sapore della pastatella, assolutamente perché è dolce, non c'è... Eh, un sapore che predomina nel savoiardo, quindi state tranquilli che non si sente niente. Un ok, Questo è l'impasto prima di qua. Eh. Ecco. Questo è l'impasto della marmellata pronto, il composto pronto. E adesso lo lasciamo qua. E ora prepariamo l'impasto della pasta frolla all'olio. Mi metto il guanto. Allora, io sto facendo mezzadose, perché le ho fatte già in precedenza, e quindi dimmi, c'è qualche domanda sul... Saluti, Zia Franca, Luciano, ciao. Parolai. Ciao Luciano, è ciao Rosalia. Risposta. ciao. Poi, se c'è qualcosa... Se domanda... no, mi... Per adesso, bravo. Ah, saluti, okay. baci. E... Va bene, saluti e baci. Se, a tutti. Sei forte. Ciao. Allora, qua c'è la farina adesso vi darò le dosi, comunque poi ve le metterò nel link poi c'è la farina a cui ho aggiunto 5 grammi di sale però io sto facendo 250 grammi di farina su mezzo chilo di farina 10 g, 5 lo stesso grammi di sale 100 ml di olio e 100, no, 200 ml di olio e 200 ml di vino bianco io sto facendo 250 grammi quindi metterò 100 e 100 comunque poi è, è tutto scritto nel link della ricetta che vi metterò sotto allora innanzitutto si aggiunge l'olio alla farina aggiungiamolo tutto ripeto 250 g di farina 100 ml di olio e lo facciamo ben assorbire così Usare la farina di farro? Sì, però naturalmente richiederà più liquidi e quindi andremo un pochettino a modificare le dosi. Quindi un po' più di vino bianco quando farete l'impasto. Allora, allora, una volta che la farina ha assorbito tutto l'olio, così, iniziamo ad aggiungere il vino bianco caldo, non bollente, caldo alla volta anche se noi abbiamo detto 100 ml di, di vino bianco aggiungiamolo sempre poco alla volta perché può darsi che non serva tutto come può darsi invece che ne serva dell'altro come vedete l'impasto comincia a formarsi e aggiungiamo anche un cucchiaino. Io lo aggiungo, gli altri non lo so se lo aggiungono, questa è la mia ricetta, la faccio come voglio io. Un cucchiaino di zucchero, perché mi piace che rende le pastate più dorate, hanno un colore più bello. Aggiungo ancora vino bianco. Si vede l'impasto? Sì. Mm. Saluti da Milano, New York. New York, Sydney, <ride> sì. Paris, Londra, perché Berlino, il vino caldo? Sì, vino caldo, non bollente, caldo. Non aggiungetelo freddo perché se no andrà a irrigidire l'impasto, perché essendoci l'olio, l'olio si indurirà un po'. Io aggiungo un altro po'. Allora, per vedere come sta diventando l'impasto Allora, abbiamo detto Io sto facendo mezza dose, quindi 250 grammi di farina Ho utilizzato la 00 Ma potete utilizzare tranquillamente la 0 Veramente io, qua. io le ho fatte anche con la farina integrale Io le ho fatte anche con la farina integrale Quindi E vengono lo stesso benissimo Allora Si può aggiungere la cannella Nell'impasto Qua dentro? No. nell'impasto della marmellata sì. Se vi piace sì. A me non piace, non l'ho aggiunta. Però se vi piace sì. Ecco, l'impasto è pronto. Come vedete, proprio un'altra gocciolina, gocciolina, gocciolina così, e basta. Si può fare nell'impastatrice? Sì, si può fare nell'impastatrice, nel bimbi, si può fare a mano, si può fare in qualsiasi modo l'impasto è pronto adesso fai vedere com'è che è già bello liscio senza, che, senza lavorarlo già eh, si vede che è, è bello liscio la sì, questo impasto non ha bisogno di essere lavorato a lungo perché non, non contiene lievito quindi non serve l'importante è farlo riposare prima dell'utilizzo, vedete come è liscio? è già liscio non dovete andare a, a impastare come se fosse il pane, facendo questo movimento qui, perché non c'è il lievito, non serve. Andate solamente nervosirlo, a nervosirlo, a farlo ritirare poi. Invece è già pronto, si vede già che è pronto, vedete? Ora questo qui noi lo facciamo riposare 10 minuti, almeno 10 minuti. Fra 10 minuti voi andate e lo riprendete, non dovete reimpastarlo, dovete semplicemente um, accarezzarlo come vi devo dire, lo dovete coccolare un po', dovete eh. riprenderlo un po' sì. e diventerà sempre più liscio. Ora, siccome noi dobbiamo aspettare 10 minuti, io uso l'impasto che ho fatto prima per um, la preparazione delle pastate che vi faccio vedere dopo. Allora, l'impasto riposato, riposato. E questo è l'impasto riposato. Fai vedere com'è liscio? Dimmi. <ride> Il figlio di Gianni Char, ti ha fatto la battuta? Eh, C'è un nome, non è che si chiama figlio di, figlio di Gianni Char. Eh sì, penso che sia lui, Gianluca. Ciao. Eh sì, lo conosco. <ride> Se si può fare nella lavatrice. Anche? <ride> si scherza. Gianluca. Gianluca. Gianluca. Allora, vedete com'è bello l'impasto, non si ritira, non è nervoso, è perfetto. Spero che riusciate a vederlo bene. Ripeto, perché si è collegato adesso, quasi sono 250 g di farina, 100 ml di olio, 100 ml di vino bianco caldo, un pizzico di sale e un pizzico di zucchero. Ora, questo è l'impasto steso quanto lo dobbiamo stendere, anche questo dipende dai vostri gusti, c'è a chi piace un impasto molto sottile e c'è chi invece gli piace un impasto un po' più, una pastatella un po' più pastosa e quindi lo stenderà più, un po' più spesso Allora, adesso andiamo a coppare le pastatelle, vieni le sto facendo grandi per farvele vedere bene, io uso questo, però potete utilizzare un bicchiere Potete utilizzare qualsiasi cosa avete in casa. Questo naturalmente lo reimpastate e lo utilizzate alla fine. Lo fate riposare un altro po' e lo utilizzate alla fine. Tutti stanno chiedendo la chiave. Ma ora, ora, ora farò Buon vedere. eh È un metodo antico per Sì, si ora, ora. E eh, aspettano. L'hanno già anticipato. No? Eh, vabbè, non fa niente. Sta scritto nella ricetta, è normale che lo sappia. Allora un segreto ha detto Gianluca. Sì. Allora mettiamo al centro la marmellata. Siate generosi perché tanto col metodo dei biscotti sbriciolati non fuoriesce. Il diametro il diametro sceglietelo voi la grandezza delle pastatelle, allora. Guardate, io vi faccio vedere quanto le ho fatte piccole. Questo e questo. Io le ho fatte piccoline. Le sto facendo grandi per essere più visibili. Però scegliete voi, in base eh, al vostro gusto. Questo, quella è una misura. Scegliete voi. Allora, Più vedere piccolo vedere. il diametro, più piccole vengono le pastate. Più bene. grande il diametro, più grande vengono le pastate. Davvero? Ah, ah certo. pensavo di no. Vabbè. Chiudiamo. Sigilliamo bene con le mani. Ora, mia nonna chiudeva le pastatelle con una chiave. Ora non so perché, però lei lo faceva così. Ho letto da qualche parte che è un simbolo addirittura di una cosa strana, ma lasciamo Fammi. perdere. che cosa? No, Fammi. perché dici queste cose? Non lo ripeterei scuola. più. Basta, stai zitto, ma ti tolgo proprio. E certo. Non dire chiave. queste stupidaggini. Lo chiude così. E lo mettiamo su una teglia. Qua. Questa è la carta forno che ho utilizzato per le altre pastatelle, non è sporca, è solamente che l'ho già utilizzata e di marmellata. Chiudete, andate con la chiave e come vedete viene un bel ricamino. La chiave serve giù, ah, sì. <ride> e io che ti dico pure sì. Vabbè. naturalmente... Eh, chiedono di punta la chiave così, o di, di, di piatto adesso vi faccio vedere meglio se tu, ti, se tu vieni più vicino invece di dire stupidaggini. allora così dritta così vedete che fa il disegno? fa un disegno, fa un ricamino fai vedere bene che adesso vado a prendere un attimo la, la forchetta per far vedere che si può fare anche con la forchetta ricambio no? si vede? si sì, sì. ok ora facciamo qualcun'altra qualche altra pastatella qualcun'altra pastatella tu mi fai diventare scema mm. si sì. come in questo che dici? ho dato niente di, di, di, di, di, di, di, di. se c'è qualche domanda fammela adesso che sto finendo l'impasto così non sto zitto c'è qualche domanda vuole un segreto della de chiave un, un metodo antico eh, che veniva usato ma non sarà quello forse perché veniva un bel camino non lo so sì. ora non, non, non me lo ricordo bene non ricordo eh, bene la storia bello. siccome è un po Prima eh, si usava di tutto, quello che sì. ci si arrangiava. pur di. Ok, questo ora lo devo utilizzare. Se ci fai vedere lo spessore dell'impasto. Eh, questo qua, così. Riprendi? Più o meno? Eh saranno 2 mm, 2-3 mm. 2-3 eh, mm. 2-3 sì. mm. Sì, mm. però ho detto dipende anche questo dai vostri gusti. Eh sì, dipende da sì. voi. Allora, mettiamo una larvellata. Beh. Abbondante vi raccomando, perché devono essere belle cicciotte. Le cose anemiche non fanno per noi. Se poi ci fa vedere la, la chiusura con la forchetta? Adesso l'ho appena presa la forchetta e vi faccio vedere anche la chiusura con la forchetta. Allora, prendete, richiudete, sigillate bene con le mani e poi con la forchetta, mi raccomando a non bucare l'impasto, se no, anche se avete messo le le paste uscirà chiudete così si è visto ora ne faccio un altro si sì, può far vedere meglio prendete qualcuno già sta infornando è vero si sì. come fa a infornare l'ha fatta in diretta con noi no l'ha già ah l'ha già ah, fatta, fatta con parte. la ricetta eh che sì, avevamo dato l'annuncio allora così si è visto forse avevo io la mano davanti no no, no. no si capisce ah. si. Oh. faccio queste altre e poi vi faccio vedere un'alternativa vedete bene Ora, con l'impasto che ho lasciato da parte prima, vi faccio vedere l'alternativa. Sempre mia nonna, nei giorni di festa, faceva le pastatelle con la ricotta. E qui abbiamo già la ricotta pronta. Con lo zucchero, Allora, questi saranno 3 cucchiai di ricotta, ho messo 2 cucchiaini di zucchero. Anche qui va a gusto vostro. Se vi piace più dolce ne aggiungete di più, se vi piace meno dolce ne aggiungerete di meno. Ora... La stendiamo e poi vi faccio vedere come spennellare prima di infornare. C'è qualche domanda? Uh, la ricetta, vabbè. No la ricetta abbiamo detto. La trovate nel link. Dopo lo mettiamo. 250 grammi di farina un pizzico di sale, un pizzico di zucchero, io lo metto lo zucchero, lo so che qualcuno dirà che lo zucchero non si mette, io lo metto, un pizzico di sale, un pizzico di zucchero, 100 ml di olio e 100 ml di vino bianco, quindi non qualcuno credeva l'acqua calda, un zucchero no, c'è qualcuno che li fa con l'acqua, però voglio dire, non sai perché mettere l'acqua al posto del vino, tanto il vino evapora nella cottura, prende no. solamente l'impasto più grande no. rispetto all'acqua, però è un'altra cosa. Una quella, la una pasta è una ricetta tradizionale quella. Quella che dite voi con l'acqua è una pasta per sé, non è la pasta del vino, perché questa si chiama proprio apposta pasta del vino. Bastantino. se si può mettere qualcuno chiede se si può mettere la nutella si sì. sì, si può mettere la nutella ma noi facciamo qua sul gruppo facciamo le cose tradizionali però occhio a metterla è poca perché la nutella se non può riuscire però si può mettere la nutella allora. e qui facciamo quelle con la ricotta ecco. okay. che sono per regista qui ho messo anche la, la buccia del limone e la buccia dell'arancia Queste però non si possono conservare a lungo perché essendoci la ricotta che è un prodotto fresco vanno consumate al massimo eh sì, eh, in un pa. giorno. Queste le potete fare per mangiarle giusto un giorno. Un le, certo. fate fate e, le fate la mattina, le mangiate il pranzo alla sera essere... e fino alla sera devono essere consumate anche perché si ammorbidiscono parecchio. sotto la ricotta. Rosali gli ha fatto la trippa. è <ride> un Grande giorno da tutti! <ride> e chiudiamo! Ciao Firenze! Ecco questo, così, lo mettiamo qui, lo mettiamo un po' più vicini, così li mettiamo tutti. E ora, in conclusione, li dobbiamo spennellare. Va bene, poi lo aggiungo a questo. Questo qui non l'ho chiuso, lo vado a chiudere. Anche questo. Ora, così sono pronte, però, siccome noi le vogliamo rendere belle, non solo buone, queste già sono pronte, però devono essere anche belle, non sono buone. Che cosa facciamo? Prendiamo un pennellino con l'olio e andiamo a spennellare. Senza esagerare, un pochettino. Così. Sì. Si può aggiungere del cioccolato fondente nella ricotta? Sì, sì, sì, sì. sì, sì. Io non l'ho aggiunto perché credo che il regista non piaccia. E andiamo a mettere lo zucchero sopra, così in cottura diventeranno belle lucide e dorate. Mi raccomando. C'è qualcuno che le essere spedite in trettino? No, dovete venire a conversano. Eh, non è proprio... Ovviamente quando finisce. Eh, Però sta, sta storia. Sì, prossimamente spediremo ovunque. Okay, allora, queste sono... saluti da Giurigo, Svizzera. Ah, ciao a Giurigo, ciao. Sì. Allora, Queste sono le, pastate, le pastatelle pronte, però crude, regista, e sono pronte, e queste sono le pastatelle pronte e cotte, si vedono? Eh si, mettono la sopra e la apre. e perché la devo aprire? Allora, eh. a me piacciono ben cotte, poi c'è chi le fa bianche, chi le fa più chiare, a me le cose mi piacciono cotte, non mi piacciono crude. Vedete? Vieni. Dice apre e si allontana. Ah, Ma se c'è, aspetta, aspetta. Ecco. Ecco qua. Ecco. Sì. Naturalmente, se le fate bianche, le dovete consumare velocemente, perché avete il rischio che si possano possono andare a male. Invece, le cose cotte non avete questo rischio. Questo è solamente un mio pensiero, così perché ho visto certe pastate che erano proprio quasi crude, anche in vendita. Questo è tutto. Eh sì, C'è qualche domanda? Per l'economia. Eh, se è così, se no salutiamo. Allora, che, che tipo di, di marmellata? Allora, la marmellata che ho utilizzato io è questa qui, quella di ciliegie fatte da me l'estate scorsa però la tradizione vuole che si utilizzi quella di uva oppure quella di uva e di ciliegia per la verità mia nonna mischiava tutte le marmellate che aveva quindi utilizzavo marmellata di uva, marmellata di ciliegia, univa quella di albicocca, quella di mele melecotogna le univa tutte insieme, aveva un sapore buonissimo la marmellata potete farlo anche voi, se potete avete dei barattoli aperti potete unirli tutti Beh, ovviamente la specie delle... se fate in casa eh sì, potete farlo è tranquillamente saluti dalla Germania ok, ciao penso che abbiamo detto tutto e bene. possiamo salutare giusto? se avete qualche altra domanda salutiamo e adesso poi fatele passate e le pubblicatele sotto alla, alla diretta così le vediamo le vediamo tutti se non ci okay. vediamo per Pasqua non lo so ci facciamo adesso gli auguri però allora, passate per e ci rivediamo per il link, per il lo, trovate link sopra, lo, trovate cioè, lo trovate sopra per trovate sopra i commenti preparazione grazie a tutti eh, grazie a tutti buona serata e ci vediamo presto ciao ciao regista chiudi Iscrive, ciao da ciao, graziella il canale youtube per vedere il video ma perché dobbiamo fare pubblicità su che gruppo? pubblicità? un canale youtube? dai canale youtube <ride> ciao a tutti <ride> ciao ciao domiziano grazie, grazie domiziano ciao